Salve cari amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Saint Chan <ride> facendo colazione la mattina e vi voglio eh, parlare di varie cose, ma soprattutto vi voglio fare vedere come si collabora con un altro canale. Io ho delle, degli amici. Che mi hanno nominato amministratore del loro canale e quindi posso approfittare di questa amicizia di queste amicizie per caricare i miei video nei loro canali e fino adesso non, non l'ho fatto ma lo inizio a fare perché ho il mio video saturo di premier e allora per non caricarle in illo tempore perché sennò no, poi c'è tutto l'anno inflazionato di video allora, i video così mentali che faccio sui due piedi, tanto mangio la frutta secca. Li condivido con voi nei canali dei miei amici. Dei nostri amici, se vi iscriverete anche voi. Ho scoperto che se carico un video come amministratore del canale non appare che lo ha caricato già ma che lo ha caricato il canale stesso però posso fare le live quindi se voi non potete fare le live io vi nomino amministratore o del mio canale o di un canale dei miei amici e voi lì potrete caricare le vostre live, le vostre premier programmare le premier o il caricamento di video. Mandorle! continua a essere inquietante la situazione in italia i più pessimisti dicono che si risolverà la faccenda fra uno o due anni i più ottimisti dicono che già a partire da dicembre quindi per arte di magia forse Se stiamo a ventiquattro, dovremmo stare a ventiquattro. Sì, perché c'è trenta al mese. Se stiamo no dovremmo stare a 25 se stiamo a 25 se stiamo a novembre 25 il vaccino si riuscirà a scoprire per dicembre spero di sì che poi sta ancora nella terza fase cioè sperimentale ancora bile che continua a ripetere ci occorreranno almeno due anni so che cominci dicevano eh, forse era Indico dico montesano è arrivata la fine del mondo boom tacci sua adesso che fine ha fatto Così ecco, i negazionisti gli scettici i moderati vabbè che non si può più di stare a casa, ma bisogna ancora stare attenti all'erta. Sarà selezione naturale o sarà incompetenza dei nostri politici. nei primi giorni che in italia si diceva di fare quarantena ma sarebbe durata 15 giorni io l'ho detto altro che quarantena altro che 15 giorni altro che 40 giorni e qua sarà come la spagnola la spagnola è durata due anni se andate a vedere le foto dell'epoca si mettevano la mascherina prendevano i mezzi pubblici con la mascherina addirittura che poteva con la maschera antigas, gas eppure la gente moriva chiudevano i negozi attendevano in strada insomma la spagnola è durata dal 18 al 20 questa è iniziata nel 19, ma non si sa se non c'era prima, e stiamo nel 20. Che vi dice a voi? Innanzitutto che celebriamo i cento anni della spagnola eh, con un'altra peste. Allegria! E poi che dopo cento anni non è cambiato nulla la nostra scienza è inerte di fronte a questi fenomeni e poi ancora che non sono passati due anni anche se sembra un'eternità anche se sembra che è passato un secolo ma sono passati 8 10 mesi e quindi se dovrebbero passare due anni come minimo questo significa che è iniziato tutto in italia in marzo 2020 marzo 2022 dovrebbe finire questo dice il buon senso e invece i politici gli scienziati non sanno che dirci per calmarci allora all'inizio era venuto ve lo ricordavate l'applauso tutti i giorni alle 8 di notte tutte le notti alle 8 alle 9 nel mondo si applaudiva in tutti i paesi si aspettavano le 8 di notte per applaudire o le 9 tutti come degli scemi radiocomandati e si parlava dei medici che morivano in prima linea giustamente come eh, giustamente come degli eroi come dei eroi e all'inizio ci dicevano no guardate in via precauzionale in via precauzionale eh, in via precauzionale bisognerà fare questa quarantena ma non sarà come in Cina saranno 14-15 giorni non 40. E si diceva pure, ve lo ricordate, no, mancina per questioni culturali portano la mascherina per lo smog. Perché tanto non serve per questo coronavirus che è la milionesima parte di un millimetro, per quando sono raffreddati per lo smog che poi voglio dire il micro polviscolo è piccolo come coronavirus se non serve per lo smog se non serve per il coronavirus non serve per lo smog e l'OMS a dire no ma quale tipo di mascherina era buona quale non era buona pasta frolla con marmellata quindi se la gente è scettica è perché i politici e l'organizzazione mondiale della salute ne hanno fatto di crude Di cote, poi la stessa cina che magari il virus non è neanche cinese perché dicono che è stato detettato nel 19 in spagna in marzo del 19 o che veniva da altre parti ma la cina non ha lanciato il grido d'allarme a tempo di qualche settimana che ci aveva dei problemi per non rovinare le vacanze interne e poi questo ballo della mascherina si sì, mascherina no alla fine un comunicato dell'oms ha dichiarato copritevi la faccia con qualsiasi cosa persino con dei fazzoletti delle sciarpe e adesso le mascherine si fanno anche in casa si sì, ci sono pieno di tutorial youtube di come fare le mascherine incredibile incredibile pieno di tutorial di come fare mascherine e... E poi la quarantena prima distanziamento sociale si sì, distanziamento sociale no quarantena rigida la prima quarantena di 15 giorni ma la lombardia non chiudeva non chiudevano geriatrici moltissime morti non si sapeva quanti morivano perché morivano come poi le immagini dure della gente con il respiratore artificiale intubata alla fine chiusure di tutto, negozi che falliscono, si ripassava di nuovo ad aprire, contagi massivi, cioè disorganizzazione assoluta. Non si sapeva perché si chiudeva massivamente per arginare un qualche cosa che già si era diffusa e allo stesso tempo si riaprivano eh, sotto pressione della gente le attività non si sapeva quale riaprire perché l'economia eh, non decollava perché la gente aveva bisogno di soldi per vivere giustamente allora chiudono le scuole ma aprono eh, le sale da gioco aprono eh, le tabaccherie certi nel club poi chiudono riaprono qualcos'altro per essere imparziali no Chiudiamo tutti, ma a scaglionatamente. E poi, modalità assurde: i locali o i ristoranti o vendono in asporto oppure si mangia fuori. Ma d'inverno, che fai? Ti prendi la pioggia? Allora, eh, non so, i locali hanno riscoperto l'utilità dei tavolini nella strada. Gli stabilimenti balneari possono in spazi che eh, c'erano 50-100 bagn bagnanti, bagnanti. Averne 10 o 20 si sono fatte delle pazzie assolute. Ancora adesso non si riesce a capire che cosa dobbiamo fare. nessuno lo sa nessuno sa cosa dobbiamo fare perché lo dobbiamo fare l'italia già non ha zone bianche già cioè zone gialle arancioni rosse che si vanno stendendo si vanno contraendo non si sa se fanno tamponi a sufficienza se li fanno tutti poi che se li vuole fare questi tamponi stecca di un metro nel naso e poi ogni giorno devi stare aggiornato per sapere non solo se la tua città o la tua regione ma il tuo quartiere il tuo quartierino il tuo condominio il tuo isolato la tua strada la tua casa Stanno ancora dentro la zona gialla, arancione, o è passata a essere rossa, oppure è passata a essere di nuovo gialla o arancione. Perché magari ti svegli, il tuo segmento di strada è rosso, ma il vicino di accanto è diventato giallo o arancione. Quindi lui esce, magari metà condominio può uscire in strada e l'altra metà no. È successo in un comune italiano che per metà sta in una provincia e metà sta in un'altra ma la cosa più ridicola è che la chiesa già parte della struttura in una provincia e parte in un'altra allora che succede se pregando si dichiarava zona rossa una provincia o un comune adesso non me lo ricordo chi stava nell'oratorio stava nella zona rossa e siccome non aveva altra uscita, poi fra l'altro dalla chiesa e dove, do, sarebbe dovuto uscire dal dall'oratorio con un tamponamento. Quindi avrebbe dovuto aspettare otto ore per uscire. E invece, le stesse persone che sono entrate in contatto con quelli che stavano nell'oratorio, per esempio, il prete si stava fuori dall'oratorio o non doveva fare neanche il tampone perché non era zona rossa, era zona gialla o zona bianca, lo stesso per un ristorante, che tu entri da un'unica porta, ma non so, scendi le scale e vai in alcune salette quelle salette. Siccome stanno sotto terra, ma vanno al di là dei confini del comune, stanno. Non so se in un altro comune o in un'altra provincia allora quelli che stanno lì dentro quelle salette stanno nella zona rossa e si devono fare il tappone per uscire a norma di legge ma quelli che stanno nell'altra nell parte del ristorante magari sono malati ma possono uscire perché stanno nella zona gialla e così un sacco di edifici in quel comune o in quella provincia e cioè a volte già il territorio italiano è diviso secondo modalità del tutto arbitrarie perché alcuni edifici stanno tra una provincia e un'altra condomini complessi di edifici. Non so, tu vivi in un edificio. e L'altro vive in un edificio che sta in un'altra provincia, paga un altro, a un'altra provincia e a un altro comune le tasse, ma più ci si mette il covid. -19. Ecco qua, questo. Comunque è il video. Augurandovi augurandovi sempre buon natale. Che io faccio per farvi vedere come si lavora in collaborazione. Cioè, voi chiedete al canale con cui volete collaborare. Di essere amministratori del canale perché gestori già puoi cancellare anche video del canale e quindi è meglio non fare nessuno gestore del canale però in questo modo se ti nomi se tu nomini amministratore qualcuno non devi dargli la password né eh, username le per esempio perché se no sarebbe peggio allora se nomini qualcuno amministratore del canale lui semplicemente o lei andando a cliccare su eh, utente può scegliere se cambiare profilo se cambiare canale e troverà il tuo canale come se fosse un canale del brand e poi c'è scritto sei entrato come amministratore o sei entrato poi andatevi a vedere perché ci sono anche delle concessioni che si può fare per collaborare solo perché legano e rispondano al, a, ai commenti oppure solo perché legano i commenti senza che gli possano rispondere. Ci sono vari gradi di collaborazione, infatti, molti si sono arrabbiati con Matteo Montesi, perché lui ha dichiarato che certo, non era lui a rispondere a molti commenti dei fan ma erano degli amici anziani perché lui non aveva tempo stava tutto il giorno lavorando filmando editando i video caricandoli ma eh, lui aveva messo degli anziani non so se come amministratori del canale o più che altro come non so come si chiama che è un grado di collaborazione che possono leggere i messaggi gli possono rispondere a nome del canale logicamente così come io ho scoperto che come amministratore del canale di alcuni miei amici io posso caricare i miei video ma poi non appariranno a nome mio appariranno a nome del canale col quale del quale sono amministratore e col quale collaboro quindi se io faccio amministratori del mio canale i video non appariranno a nome vostro mi sembra ma appariranno a nome mio voi apparirete nei video per quello anche eh, la collaborazione è delicata, nel senso che se io faccio amministratore qualsiasi persona e poi fa una cavolata, ne paga il mio canale. Quindi, prima di farvi amministratori, logicamente vorrei vedere quello che, che sapete fare, quello che avete fatto fino adesso. Non vorrei sorprese. Comunque, scrivetemelo se volete essere amministratori eh, del mio canale o se mi volete promuovere a me amministratore dei vostri canali in questo modo io siccome ciò pubblico ciò iscritti e ciò visual potrei aiutarvi col vostro canale allora adesso è tutto Ho fatto questo corto video per un mio amico per aiutarlo nelle visual science, che perché lui mi sembra che da sette anni ha fatto solo due video e non sa so come ritornare a farne altri video nei quali lui non appare ha fatto dei video tematici dei video con della musica ma l'amicizia è l'amicizia e gli amici si vanno aiutati poi d'altra parte è voluto entrare in questo in questo piano di collaborazione e adesso da anni che mi segue ha commentato perlomeno i primi anni tutti i miei video e vabbè c'ho ancora memoria libera per un minuto e 47 scoperto che posso mettere, ma anche voi lo potete fare, nei video consigliati e nelle schede a fine riproduzione i video di altri canali. Quindi in questo caso io vi consiglierei dopo di guardare i video consigliati in, que in questo video del mio canale Sant'Enchan. Metterò quelli facendo colazione. Ed anche le schede a fine riproduzione saranno dei miei video e eh, del mio canale Santencian, il mio canale principale. Allora vi saluto perché se no, poi finisce di registrarsi la camera. Il vostro Santencian vi invita a guardare tutte le premier programmate nel suo canale Santencian. Arrivederci, che ce ne saranno circa sette Ciao ciao. Il mio bel cagnolino che sta dormendo sta dormendo il mio bel cagnolino ho tanti video sui miei cani cercate cane o cani sul mio canale e troverete tantissimi video che ho fatto nel passato e se voi li condividerete e avrò molte visualizzazioni sui miei video di cani sarò incentivato a fare anche altri video dei miei cani, se no niente. Ciao ciao!